Eccoci qua Maurizio Poli, Your Solution. Data atto di Costituzione 7 12 2007. Data di iscrizione 17-12-2007. Quindi sono passati dieci anni. Quest'anno è il 17 dicembre 2017, dalla Costituzione di Your Solution. I grazie sono i soci di O-Solution, grazie all'amministratore di O-Solution Giuseppina Biondelli, grazie ai nostri partner ai nostri, che ci danno i servizi, che ci danno l'opportunità di poter servire meglio i nostri clienti. Il nostro mantra rimarrà anche per i prossimi anni il risparmio di oggi è il pane di domani. La nostra vocazione è nel proteggere il denaro degli imprenditori che con sacrificio l'hanno costruito. Proteggere le loro famiglie, proteggere il futuro dei loro figli. Questo è il nostro compito, questa è la nostra mission di Your Solution. Consulenza aziendale, protezione del patrimonio e tutela patrimoniale. Questo facciamo da dieci anni, questo faremo negli anni a venire, se Dio vorrà. Noi ci siamo a fianco degli imprenditori, e a fianco delle imprese. Io Solution, auguro a tutti un buon Natale e uno splendido 2018. Grazie a tutti!